Abbiamo provato anche i bazooka, perché erano armi nuove per noi, e, e, e Fiorello era un mago per queste cose qua, ci studiava, le guardava, le dice dai che stasera ne andiamo a provare uno sulla strada di Cavriago, è passato un camion, e infatti io stavo chinato, me la appoggiava sulla spalla e lui la manovrava, Sei chili di esplosivo il camion è volato fuori strada. La lotta era quella...